Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi con noi Rosi Delia. Buon pomeriggio Rosi. Buongiorno a te e a chi ci ascolta e chi ci segue Tommaso. Il tema di oggi è l'Imu, vista anche l'imminente scadenza. Che è in programma per il 16 dicembre prossimo, tra pochissimo. Quindi eh, l'appuntamento è con il saldo, ovvero la seconda rata della tassa sulla casa. Chi è chiamato a pagamento? Eh prima di tutto dobbiamo dire che la, in estrema sintesi il presupposto per il pagamento dell'imposta ehm, è il possesso di eh, fabbricati, aree fabbricabili e, terreno, e terreni agricoli eh, diciamo questo è il punto di partenza per definire la platea di soggetti obbligati alla, al pagamento del, del saldo che ricordiamo è il secondo appuntamento con l'imposta perché il primo cade eh, il sede giugno uh, Quindi a dicembre in chiusura d'anno chi è tenuto al pagamento uh, deve corrispondere il, um, il saldo tenendo conto anche uh, dell'eventuale conguaglio dovuto in seguito all'approvazione delle delibere uh, comunali. Partendo quindi dal presupposto per il pagamento dell'IMU dobbiamo subito eh, chiarire che eh, le, le somme non sono dovute per eh, le abitazioni principali eh, non classificabili, non classificate come eh, di lusso per eh, sintetizzare. Questa però è solo una delle eh, tante eccezioni che rientrano nel Panorama di regole costellato possiamo dire da agevolazioni ed esenzioni che quindi definiscono in base a specifiche caratteristiche eh, la platea di eh, cittadini e cittadine che eh, devono rispettare questa imminente eh, scadenza del 16 dicembre. Eh, un esempio possiamo fare riguarda eh, i pensionati esteri che solo per il 2022 ad esempio sono tenuti a un pagamento ridotto dell'imposta cioè una, la, la somma si riduce al 37,5% eh, e questa è una delle agevolazioni previste eh, per approfondire per orientarsi eh, tra le regole eh, l'invito è quello ai lettori, alle lettrici a, chi, eh, a chiunque ci ascolti di eh, consultare gli approfondimenti pubblicati sulle pagine di informazione fiscale come anticipavi, sono molti appunto i casi di esenzione e le agevolazioni. Eh, sarebbe qui impossibile vederli tutti uno per uno. Eh, tuttavia, eh, ce n'è uno che merita un approfondimento, eh, poiché è intervenuto, possiamo dire, eh, tra la scadenza. Precedente, quindi della prima rata dell'acconto IMU e l'imminente scadenza, e riguarda una sentenza della Corte Costituzionale che eh, di fatto ha eh, previsto dei cambiamenti eh, per i casi dei coniugi con residenze separate. Di cosa si tratta? Eh, sì, la Corte Costituzionale interviene eh, su un dibattito antico, possiamo dire, sulla doppia esenzione eh, per i coniugi. Eh, il, la sentenza eh, arriva dopo, tra l'altro, eh, l'intervento con il decreto fiscale del 2022, quindi il fiscale, la conversione in legge del decreto fiscale di, di un anno fa, eh, eh, che aveva stabilito appunto l'impossibilità di beneficiare della doppia esenzione ehm, a prescindere eh, dal fatto che eh, le, le, le due abitazioni si trovassero eh, nello stesso comune o in comuni diversi. Eh, la Corte Costituzionale interviene per Uh, ridefinire il concetto stesso di abitazione principale uh, che dà diritto poi all'esenzione, all uh, aggiornandola se vogliamo anche ai tempi che corrono e sottolineando uh, la frequenza dei casi in cui è possibile che uh, due coniugi um, debbano uh, utilizzare o comunque uh, abitare uh, due diversi immobili. Non deve intendersi come una via libera a uh, poter beneficiare in ogni caso di una doppia esenzione per uh, i coniugi con doppie case uh, ma uh, si tratta di una ridefinizione del concetto stesso di abitazione eh, principale. Viene ridefinito quindi il concetto stesso di eh, abitazione principale, dove non è più necessario che eh, allo stesso tempo possessore e nucleo familiare rispettino il requisito della residenza e della eh, dimora abituale. Si considera quindi la possibilità che... Mh, sia necessario eh, utilizzare, servirsi ad esempio nel corso di, della settimana di eh, altri immobili e quindi il requisito non deve essere eh, rispettato simultaneamente dal possessore dell'immobile e dal, dall'intero nucleo familiare. Dal punto di vista pratico, quindi, alla luce della posizione della Corte Costituzionale espressa il 13 ottobre scorso, ai FINIMU dovrà essere garantita una doppia esenzione per i coniugi con residenze in abitazioni eh, diverse, sia se queste eh, sono situate nello stesso comune che in comuni diversi. Di fatto si apre quindi a una doppia agevolazione eh, per i coniugi, una doppia agevolazione che però come controaltare ha eh, i controlli poi dei comuni che devono effettivamente eh, provvedere alla verifica dei eh, requisiti. Eh, oltre a, questo, a queste novità che vi invitiamo ad approfondire eh, leggendole nell'articolo nella descrizione eh, del video, all'orizzonte ci sono anche altre novità che potrebbero arrivare con la legge di bilancio 2023, il DDL di bilancio sta affrontando eh, l'iter parlamentare quindi ovviamente ancora non ci sono certezze ufficialità eh, però ci sono alcuni interventi che potrebbero proprio riguardare l'imu per il prossimo anno tra questo eh, l'esenzione dall'imposta per gli immobili occupati nel caso in cui eh, ci sia una eh, denuncia all'autorità giudiziaria ovviamente per i dettagli ancora presto si dovrà attendere sia l'approvazione della legge di bilancio 2023 che poi gli specifici provvedimenti ad esempio del mef per le comunità comunicazione al comune e via discorrendo. Su questo e su altri temi ci impegniamo a tenervi aggiornati, ringrazio quindi eh, Rosi per averci aiutato in questo approfondimento, ringrazio tutti coloro che continuano a leggere gli articoli di informazione fiscale e a seguire il canale YouTube e per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento, arrivederci!